Sei andato via, le notti insegono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando. Nova luce sei andato via come una rondina, volando in alto senza di me sei andato via, lasciando amaro nella mia. No, io... vieni qua, io solo per salutare, per sentirvi, nel mese di maggio. Ecco, vado vicino ad Angela. Ringrazio Lucia e Maria, perché mi hanno fatto incontrare a Maria Sì, sì, perché insieme a Maria un giorno nell'ex museo, che è il museo di Rocca Comunica, Maria lesse una poesia sulla mamma e in quell'occasione prendendo insomma l'idea la... di, la... di presentare il libro ah. e il 12 ma... 14, 14 maggio mangio, mangi. eh, abbiamo avuto questo piacere di ospitare nel teatro comunale di Angela eh, Maria, vieni un attimo qua ti voglio riprendere Maria. questa è importante Maria. Eh. Maria. Maria, Maria un un attimo. Eh, poi la riprende Maria Maria. Maria.